Qualche tempo fa mi trovavo in studio con una cliente e durante la seduta mi sposto e mi risposto sulla sedia, infatti c'era questo raggio di sole che penetrava dalla finestra e mi finiva dritto dentro l'occhio chiesi scusa alla cliente per i continui spostamenti, e sorridendo aggiungo che tanto comunque probabilmente c'era abituata, perché io di norma cambio spesso posizione, al punto che la mia compagna ogni tanto mi domanda divertita come faccio i miei pazienti a sopportarmi. La cliente mi guarda, sorride e mi dice no scusarti, da cose come questa si percepisce la tua autenticità. C'è questa storia, una storia vera, che mi ispira tantissimo quella di una nota terapeuta familiare che, ancora giovane, nelle prime armi si trovò criticata dal suo maestro, e allora Salvador Minusci, il quale, dopo averla vista in terapia, comincia a dirle questo non va bene, devi cambiare stile, devi cambiare modo di fare, devi cambiare questo, devi cambiare quello... La donna lo guarda e annuisce, perfetto, cambierò, cambierò maestro e se ne va in Arizona a studiare con un nuovo maestro che le insegna a sviluppare il proprio potenziale e a trovare il proprio modo di fare la terapeuta, e quel maestro era Milton Erickson. Io non amo le cose fatte a caso, non sono assolutamente d'accordo con chi pensa che basta avere cuore o Posso trattare i pazienti come amici, per carità, per fare il terapeuta? Non scherziamo. Il paziente non è un tuo amico, altrimenti lo chiamissi amico e non paziente o cliente. E in un lavoro come questo è fondamentale la relazione terapeutica, che non è una relazione amicale, appunto. Detto questo, ho l'impressione che a volte questo principio fondamentale, questa importante considerazione su come comportarsi nella veste di psicologo, abbia preso prenda delle declinazioni radicali. Quando ero un terapeuta, alle prime armi, mi ricordo che ascoltavo affamato una serie di indicazioni da parte di altri colleghi su come essere in terapia. Per esempio c'è chi mi diceva non dire mai al telefono quanto chiedi perché la persona deve avere una vera motivazione, solo che io pensavo, Ma una persona ha diritto di sapere quanto dovrà spendere, io, io vorrei saperlo. Oppure mi dicevano che la terapia di coppia viene di più della terapia individuale, però il perché di questo nessuno me l'ha spiegato in un modo per me convincente, perché dal mio punto di vista io sono sempre lì per un'ora a da quante persone ci siano nella mia strada. E altri di questi argomenti, di questo genere, li ho riscontrati di altre cose, come il tipo di ovviamente usare, come accogliere la persona, l'immagine che devi trasmettere a lei. Quindi, qual è il punto? I miei colleghi hanno torto io ho ragione? No. Assolutamente no, penso che loro abbiano le loro ragioni e che siano altrettanto valide quanto le mie. Però, d'accordo con una cosa detta dall'amico e collega Bernardo Paoli, una chiave essenziale del nostro lavoro è l'autenticità. Mi pare di aver citato anche in un altro video eh, una frase che Batman e Garman dissero nel loro libro Theory and Practice of Brief Therapy, e ciò che il nostro lavoro sarebbe molto più semplice ed efficace se ci accorgessimo che, per molti aspetti, non siamo diversi da altri professionisti. Io. Penso che dobbiamo sempre tenere a mente la professionalità. Una volta, per esempio, mi sei andare in un bar in cui i due gestori da un lato discutono sempre tra di loro, cosa che mi faceva sentire a disagio, e dall'altro si lamentavano costantemente quando andavano male gli affari, cosa che mi caricava di pesantezza, mentre io volevo semplicemente andare là, godermi un momento per me, e via. Oppure penso a quella volta in cui andai a vedere un appartamento e mi sentii trattato dal venditore come un portafoglio, sostanzialmente, da cui sfilare il prima possibile i soldi o ancora non sono mai più andato in un bed and breakfast dopo che il proprietario non mi ha fatto per nulla sentire come un gradito ospite. Quindi, sei uno psicologo, ma sei anche un professionista, quindi devi saper comportarti come tale, però, detto questo, serve tutto te stesso. Sicuramente non ti comporterai con i tuoi clienti come ti comporti con i tuoi amici o con il tuo partner e così via, e ci saranno aspetti della vostra relazione di lavoro che saranno unici, specifici, di quel particolare contesto. Però in tutto questo ci sarai tu, e a mio parere quella sarà una delle più grandi risorse che potrai coltivare.